che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Cambiamo categoria, responsabilità professionale e diritto sanitario. Il premio è Avvocato dell'Anno, responsabilità medica e malasanità. E il vincitore è l'Avvocato Andrea Marzorati, studio legale Marzorati. Un bel applauso per lui. Siamo ancora una volta una professionista di riferimento per i danni da mala sanità e per l'ambito della responsabilità medica, per la capacità di fornire un'assistenza chiara e trasparente ai clienti vittime di errore medico, garantendo una consulenza completa, fino alla riuscita del risarcimento e eh, consultando anche il parere di un team specializzato di medici legali. Eh, insomma, eh beh, particolarmente eh importante, Decisamente. ma la sanità è di errore complimenti medico. Complimenti avvocato, grazie. Complimenti per la sua attività. Siamo in compagnia dell'avvocato Andrea Marzorati, main partner dello studio legale Marzorati. Benvenuto. Grazie. Per l'anno 2023 si conferma nuovamente un punto di riferimento nell'ambito della responsabilità medica e malasanità. Ecco, come commenta questa vittoria? Bene, ricevere per il terzo anno consecutivo questo premio come avvocato, eh, dopo che il nostro studio legale già era stato individuato come miglior studio in risarcimento malasanità eh, mi rende particolarmente orgoglioso e ringrazio il mio team. Eh, io mi occupo di casi di malasanità in tutta Italia e mh, abbiamo avviato da diversi anni un progetto innovativo eh, nel quale diamo la possibilità a tutti di avere una effettiva tutela questo vuol dire che chi si rivolge al nostro studio per casi di malassanità non deve eh, anticipare nulla per quanto riguarda il costo dell'avvocato del medico legale e del medico specialista ma neppure eh, per eh, la relazione medico legale di parte e la perizia specialistica eh, quindi anche chi non ha le possibilità economiche può affrontare un eh, caso di eh, mala sanità senza ehm, particolari eh, problemi, proprio perché prima si incassa il risarcimento e poi viene eh, pagato il nostro studio legale. Ecco, con la pandemia sono emerse diverse fragilità in alcuni reparti. Eh, oggi il sistema sanitario nazionale è riuscito un po' a recuperare eh, diciamo quelle, quei ritardi o, quelle, o ci sono ancora delle lunghe eh, liste d'attesa per i pazienti che comunque devono affrontare delle, degli esami diagnostici o degli interventi importanti chirurgici? In Italia la sanità eh, pubblica e privata è certamente buona con dei punti di eccellenza, tuttavia... Abbiamo visto che durante la pandemia ci sono state nel sistema sanitario nazionale delle criticità, eh, ci sono dei ritardi per le visite, per gli esami, per gli accertamenti, per le, gli interventi, le operazioni e le liste d'attesa sono ancora troppo lunghe. Eh, un, sappiamo che un corretto e tempestivo accertamento, quindi una diagnosi è importante sia per prevenire l'insorgenza di una malattia che ovviamente per curarla. Con diagnosi si intende la ricerca e l'accertamento della, della malattia e quindi prima si arriva e prima si può curarla bene. Sappiamo che quindi Ciò che deve fare il medico e l'ospedale è molto importante durante la visita, deve essere una visita eh, che è approfondita, non superficiale, non frettolosa. Quindi quando eh, il medico oh, dovesse fare una, una visita in cui eh, non eh, prescrive degli accertamenti o ne eh, prescrive altri che eh, poi dopo risultano essere eh, inutili oppure non prescrive una visita da uno specialista potrebbero diciamo, insorgere delle problematiche anche di, di salute e eh, con una diagnosi che può uh, diventare a questo punto uh, erronea, tardiva oppure ci possono essere omissioni nel, nella diagnosi che vuol dire che uh, il medico non individua uh, la, la patologia ma questa poi dopo viene individuata uh, più, molto più in là oppure addirittura eh, la, la, la tempistica per il ritardo della diagnosi è talmente tale che poi il paziente eh, muore, quindi il medico non accerta la, la causa della, della, della malattia se non successivamente. Dal punto di vista informativo e consulenziale avete implementato questa piattaforma eh, ad hoc proprio per rispondere alle esigenze e alle domande dei, dei vari clienti. Ecco, mh, pensate di diciamo, mh, muovervi su nuovi strumenti anche appunto, mh, a livello tecnologico nei prossimi mesi, anni? Attualmente noi immaginiamo di continuare a sviluppare il sito internet impegnosalute.com eh, dove si trovano delle, eh, diversi articoli con un taglio divulgativo, con un linguaggio semplice, eh, veniamo contattati ovviamente con il passaparola eh, per le persone che diciamo, ci conoscono ma anche attraverso il sito internet internetimpegnossalute.com o eh, il numero verde gratuito che è l'800 200 40. Eh, chi ci contatta eh, vuole ottenere un risarcimento del danno ma anche eh, vuole avere giustizia, giustizia vuol dire che ciò che è capitato Uh, a lui o alla famiglia, non deve capitare ad altri, vuole capire uh, la, la causa del, uh, dell'errore, vuole capire se, se è trattata di una tragica fatalità oppure se uh, era evitabile e prevedibile. Uh, è un'attività molto uh, difficile nel senso che ci vuole una particolare attenzione, specializzazione ed è una materia dove ci vuole, oltre alla tecnica di tipo giuridico, credo anche una sensibilità, una capacità di ascolto. Per far questo sono affiancato da un team di avvocati e da medici legali e medici specialisti che esaminano tutta la documentazione e poi ci seguono fino al risarcimento del danno. Grazie e congratulazioni ancora. Grazie.